Buongiorno a tutti, sono Ernesto Caputo, ho avuto il piacere di conoscere il dottor Pastore frequentare appunto con lui e la sua società di consulenza manageriale eh, un master in F&B Management. Abbiamo fatto una bella full immersion di tre giorni, bella e intensa, eh, tanto lavoro su Excel e soprattutto... soprattutto è stato un piacere conoscere il dottor Pastore che è una persona molto competente e merita davvero eh, di essere conosciuta farci quattro chiacchiere perché no fare un master un bel training come ho fatto io che mi ha fatto crescere M abbiamo affrontato tra l'altro belle tematiche, siamo partiti dalle più semplici schede food cost, food and beverage cost, la determinazione ad esempio la corret corretta determinazione dei prezzi di vendita, eh, analizzare gli scarti, le perdite di peso, la redditività in cucina, e le percentuali, i flussi, eh, le comunicazioni interne, la gestione della banchettistica, del breakfast, manuali di procedure. Uh, i rapporti con i colleghi e i subalterni la psicologia in sala ristorante e uh, abbiamo avuto modo di fare anche delle vere e proprie proiezioni budget fino a costruire un budget e tutti elementi, abbiamo affrontato tutti elementi tutte um, delle Proficue ore di lezioni dove ehm, ci hanno fornito appunto queste informazioni per un corretto controllo di gestione. Mm, consiglio mm, davvero a tutti di effettuare eh, un training con il dottor Pastore perché vi posso garantire che si apre un mondo. Si apre un mondo, ehm, oltre a a imparare a gestire, ad analizzare eh, quello che può essere un menù, eh, il revpash, eh, nozioni di web restaurant, e si arriva poi anche a delle vere e proprie eh, tematiche come quella che è appunto la psicologia, sia con i colleghi che con i subalterni e con i Clienti, la psicologia di vendita e, e il rapporto umano con appunto con tutte le persone che ci, ci circondano. Grazie mille e saluti a tutti da Modena.